Grazie Presidente. Naturalmente ci associamo a questa richiesta presentata dalla consigliera Celli e non può essere diversamente. La mamma di Francesco l'ha ricordato, lo sport è vita e lasciare la vita in un'età così giovane colpisce. E colpisce soprattutto quando questo accade per motivi casuali, potremmo dire. Quindi benvenga un intervento di questo tipo. Ci auguriamo che sia fatto al più presto, proprio come segnale non solo di partecipazione dell'Assemblea Capitolina a un lutto così grave che ha colpito la famiglia di Francesco, ma proprio per quello che può poi rappresentare Uh, siamo convinti che uh, gli esempi, i buoni esempi devono superare i limiti del tempo e quindi intitolare uno, una struttura sportiva alla memoria di Francesco sarà un segno tangibile di quello che lo sport deve rappresentare di quello che ogni società civile deve acquisire quindi il rispetto l'amore per la vita l'amore per espletare e svolgere funzioni di aggregazione quale può essere un campo sportivo Visto, eh, come dire, visto sorgere proprio nella, in una zona periferica, perché lo sport è anche aggregazione, lo sport ha anche una funzione sociale. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa, questa proposta e ringraziamo ancora una volta la consigliera Celli per averla voluta presentare. Grazie.